Bene, allora siamo in Corea. I miei primi soldi coreani, praticamente. Ah, guarda, gli 11 è arrivato il treno, quindi perfetto orario. Abbiamo incontrato Sol Mafia. Ciao, Ciao. Ciao. mia mamma mi disse che ero speciale. <ride> che dice anche la mia. Sebastiano Serafini fa un salto in Corea per incontrare Seul Mafia. Vediamo insieme le sue primissime impressioni su questo paese. Qui la cenetta di oggi, nulla di speciale, va È tutto quello che sono riuscito a fare perché ero in super ritardo Ma sono all'aeroporto di Haneda e stiamo per andare in Corea Non vedo l'ora di arrivare Che fame, vabbè Intanto mi mangio questo curry dall'Hokkaido Però non sembra male, almeno c'era scritto che era dall'Hokkaido, poi non so Itadakimasu Vabbè e quindi siamo per andare in Corea Adesso vediamo come sarà Devo riuscire a prendere la metro da solo Ma non dovrebbe essere un problema Vediamo come andrà Quindi adesso salgo sull'aereo E ci vediamo dopo Ciao Primi soldi coreani praticamente, non so quanto sono, ho cambiato 100 euro. Poi tanto dato l'ho la carta, questo a pochi giorni. Vabbè, non so quanto valgono, poi chiederemo a Marco. Adesso si va a cercare... No, questo è il bus, la metro di là e penso che dovrò prendere il railroad. Quindi andiamo di qua. Continua la ricerca per il treno, vediamo se lo troviamo. Ce n'è una agli 11 però, non credo di arrivarci. Oh, che croce. Da cavolo? Ah, un Ok. Quindi di qua Certo che Marco poteva ben venirmi a prendere eh? No scherzo Ok, bene Allora, siamo in Corea Corea del Sud, tengo a precisare Magari la prossima volta farò la Corea del Nord Chissà Ecco, eh, casa di Marco dovrebbe essere tipo quella lì Mi sono portato poca roba perché sto pochi giorni Ma mi fa un po' strano Questo è il primo video nella Corea Quindi voi state sentendo le prime parole che ho detto in Corea Che probabilmente sarà stato cambio soldi Sta qua mi sembra molto felice di vedermi Primo impatto con la Corea Vabbè camminiamo dai così Risparmiamo un attimo Comunque prima differenza con la Corea rispetto al Giappone Il tipo lì quello all'immigrazione Quello quando passi dentro per farti il visa check eccetera che Devo dire che non è cioè proprio È proprio diverso penso i rituali di accoglienza Perché proprio di, di un saluto un Non lo so proprio Diciamo che hanno dei livelli di gentilezza diversi Ma è una cultura diversa quindi è normale Quindi diciamo che da qualche punto di vista Mi sembra di essere più in Italia Per l'accoglienza della Gente aeroporto, a parte che poi, cioè, non dico che il giapponese è meglio, perché mi fa sempre strano quando ti ringraziano e ti salutano dico, lo fanno a tutte le persone deve essere veramente stressante comunque, vabbè, ok ragazzi mi sembra di essere oh mio dio, ok, proviamo inglese anzi, proviamo giapponese ma no, meglio se metto inglese, perché so solo il nome della stazione che mi ha detto Marco in inglese, torniamo al main menu mettiamo inglese dovrebbe essere tipo universe, ah, questa ok, perfetto, quanto costerà? Una persona, ah, oh, questo è un botto. ne ho 10.000. Ero convinto di averne 1000. Ecco perché non capivo. No, allora costa meno che in Giappone. Allora, mette... tra l'altro, non so se la Corea è sicura come il Giappone. Guardate, ok, se l'hai mangiata. Oh no, me l'hai risputata fuori. Accidenti, io pensavo che queste fossero 1000 yen. Ok, boh, vediamo l'accettata. Dai, dai, dai. Adesso mi dovrebbe arrivare il resto. Dov'è che arriva? Ok, ecco qua. Perfetto, Escono i soldi Ok, confirm A posto Bene, adesso ci abbiamo la carta eh, io quasi quasi chiedo dove Oh, parte tra tre minuti, cavolo Vabbè, andiamo a caso, vedrai che lo troviamo Forse è meglio se chiedo a qualcuno O andiamo a caso Vabbè, scendiamo Scendiamo che abbiamo solo tre minuti, accidenti E eh, vedete, a fare i video per voi, perdo tempo <ride> Vabbè, noi scendiamo Ci abbiamo questa Vedete, in Giappone potevo passare Ah, guarda che posso passare anche qua anche se non so in che direzione Ok so che arriva Ah ok a university Ok c'è scritto là Questa è la stazione dove devo andare Allora scendiamo ancora Questa non funziona Questa funziona Si attiva No questa va dall'altra parte Ah vedete c'era scritto qua scemo In questo momento mi sta già mancando Tokyo Dove potevo comodamente passare da un lato all'altro Ma eh, qui no mancano pochissimi minuti fatemi passare Perché la gente non si sposta? Secondo me è questo Però non lo so eh? Non si capisce niente Vediamo Mamma mia mi sento un disagio Ah però no è sicuramente questa Ok quindi dovrebbe arrivare qui e siamo a posto Ok, una cosa che noto in Corea comunque è che tutti hanno i capelli molto corti rispetto al Giappone E non lo so, mi fa strano eh, essere in Corea perché vi assicuro che tipo, non lo so, la sensazione è nuova È come essere in una nuova, perché comunque Cina, so parlare cinese, Thailandia ci sono stato tante volte Mentre la Corea è proprio un paese nuovo da scoprire, quindi vediamo com'è Vediamo, aspetta, tanto il wifi non funziona Ah, guarda gli 11 è arrivato il treno quindi perfetto orario Direi che sugli orari siamo simili al Giappone Comunque 10 oh, minuti fa sono sceso dall'aereo e già monto sul treno Sono alquanto sorpreso e orgoglioso di me Però una volta salito si capisce molto bene Quindi sono partito qua, adesso questa la salta e andremo qua e poi io devo scendere qui Ok Seguiamo lui che mi sembra uno che se ne intende Vedete quanta verde che c'è in Corea? Non sapevo che l'Apocalypse Wet ci fosse anche qui Vabbè tanto io questi energy drink non li bevo perché boh, non è che vanno benissimo, credo Se, se l'Apocalypse Wet vuole sponsorizzare uno dei miei video Comunque cambio subito opinione Ah però anche qua c'è il verso di marcia Ah allora, ah ok, allora era una cosa dell'aeroporto Qua tengono la destra Sai che no, non mi ricordo più se in Giappone si tiene la destra o la sinistra Penso alla sinistra Adesso mi vengono i dubbi No però si cammina a sinistra Questo ne sono sicuro perché ci ho fatto anche il video Ve lo rimando qui Però mi ricordo sulle scale mobile Vabbè sarà come osa Soltate che per ragazzo coreano Dovevo andare all'uscita 9 Io non sto capendo niente Ma non so perché Ogni tanto non lo so Quando mi arrivano a trovare degli amici in Giappone Dico se ne è sempre deficienti C'è scritto Oh io qua non riesco a leggerne uno Devo fare zoom con la telecamera per leggere dentro Non so se sono io un po' orbo Allora, l'uscita è 5 L'uscita 3 L'uscita... E dov'è l'uscita 9? Ah, eccola qua L'uscita 9 Tra l'altro sono il mafia in ritardo Ok, vediamo un po' qua cosa dicono Simpatiche vignette Non capisco il significato Vedete, c'hanno i tagliacchi anche Ma perché c'hanno i tagliacchi pieni di... Non lo so, questa è praticamente la fusione tra i tagliacchi e eh, le lasagne, presumo E si chiamano Sopong Toast Se volete vedervi il video del, del tagliacchi andate qui Così? Facciamo un po' di pubblicità Cosa sono queste cose? Andiamo a indagare How to wear a gas mask Ah ok, in caso di attacchi Della Corea del Nord ci sono le gas mask Proprio lì come potete vedere Ok, buono a sapersi Tra l'altro stavo notando che è anche pieno Di estintori ogni dove Le stazioni in Corea e anche queste lampadine Che andiamo a indagare insieme Queste sono le emergency light Esistono le i telefoni pubblici in Corea Mamma mia come sono rumorosi i coreani Io mi trovo già a mio agio agidor già questo paese ma io per uscire devo rientrare non ho mica capito io voglio trovare l'uscita 9 e come redeem your deposit e deposit ok, l'uscita 8, adesso andiamo all'uscita 9, ok, vabbè, prima impressione della Corea, positive comunque, devo dire, anche qui ci hanno le gnocche di bambù e vabbè, l'uscita 9 è proprio l'uscita più in che c'è. Altra grande differenza con il Giappone, a parte che qua la gente ha dei capelli che io mi trovo sempre a mio agio, altra differenza grande con il Giappone, le, i bagni sono esterni. Però non capisco dove Mo usciamo Magari sono mafie già fuori Qua sono tutto ragazzi diversi Anche se sembrano molto simili Devo dire che ho già visto un sacco di stranieri comunque Ma piove Ma no. Dimmi che piove. Comunque salire sulle scale è un casino in Corea. Allora, prime immagini della Corea. Sono tutti molto più rumorosi dei giapponesi su questo. Adesso poi chiederò così, chiederò che così la baffa. però non lo so. Non so neanche in che parte sono di Seoul. Magari mi ha portato tipo nell'aropoggi o nella kabukicho coreana. Perché non... Però c'è scritto university, sì appunto. Non lo so. Occhio e Croce secondo me sembrano un posto come Waseda. Però non lo so. Ci sono tantissimi stranieri in questo posto, devo dire, eh. Ragazzi. Anzi, sì, i minuti passano, Marco non viene, io ho il dubbio che mi ha tirato un paccone, e quindi con la scusa vi insegno come si dice paccone o in, in giapponese, Dotakyan.